Buongiorno a tutte e tutti, abbiamo sentito un pezzo cantato da Zulfi Vanelli, questo compositore ex parlamentare turco, Zulfi Vanelli, è anche un ambasciatore della pace dell'ONU. Il pezzo si chiama Atle, dedicato a questo famoso poeta, regista teatrale spagnolo, Federico García Lorca, grazie. È assassinato nel 1936 dai franchisti fascisti, era un oppositore, era un antifascista spagnolo. È purtroppo ha ammazzato. Filivani, Ivani, negli anni 70, se non mi sbaglio il 77 dovrebbe essere, ha deciso di comporre questo pezzo, ha scritto il testo, ha fatto la musica e l'ha dedicato a questo grande rivoluzionario artista spagnolo. Quindi abbiamo iniziato con questo pezzo. È in corso una, una vera rivolta in Turchia, si sta eh, riprendendo un po' come era avvenuto a Taksim qualche anno fa, eh, anzi Morata aveva scritto anche, ha partecipato anche alla scrittura di un libro con uh, Denise Eugène. Si può parlare di una riproposta abbastanza simile o comunque di una continuazione di quella, di quella rivolta, di quella lotta in questi giorni all'università? Senz'altro, tenendo in considerazione e analizzando le prime reazioni dei, dei membri del governo, come diceva il vecchio barbuto, eh, aggira il, un fantasma no? sì. in, in Turchia. Eh, è sempre, allora era in Europa. Eh, adesso in, in Turchia, eh, appunto, tenendo in considerazione le, cons le, le dichiarazioni dei membri del governo, li tremano ancora le gambe. Cusano, eh, parlano ancora di Ghesi, della rivolta del Parco Ghesi del 2013, mm. otto anni dopo. Sen, Senz'altro loro, rivolgendosi al loro elettorato, fanno una retorica, terrorizzano la, la società perché col passare del tempo la rivolta, più, più, la rivolta popolare più grande della storia della Repubblica di Turchia, dal governo è stata definita come un tentativo di colpo di Stato. Quindi loro eh, diciamo, eh, nel mercato vendono eh, qualsiasi tipo di eh, rivolta popolare come un, un tentativo di colpo di Stato e quindi ricordano Ghesi con, questa, con questi toni. Tuttavia, se eh, cioè facciamo un'analisi un po' più sobria, possiamo dire tranquillamente che la, la memoria del, della rivolta di Gezi non è stata cancellata, si vede anche dagli incubi del, dei membri del governo. In questi giorni cosa succede? Riassumiamo assumiamo per coloro che non conoscono eh, la situazione, non stanno seguendo quello che sta succedendo in Turchia. In una delle università più vecchie, e più importanti del, del paese, nell'Università di Boasici a Istanbul, c'è stato un cambio rettore. Purtroppo grazie a una legge introdotta dal, dal regime fascista negli anni Ottanta, i rettori possono essere nominati direttamente dal Presidente della Repubblica. Anzi, se togliamo il verbo potere, proprio devono essere nominati direttamente dal Presidente della Repubblica. Cosa vuol dire? Le università hanno dei, dei senati, ok, e possono presentarsi per diventare rettori i candidati, indipendentemente eh, dal fatto che ci lavorino o no. ok Quello che In... c'era prima era... Un accademico? Comunque. Allora, di solito sono degli accademici, però può, può essere chiunque, ci sono dei requisiti senz'altro, ok? E il Senato analizza le domande, fa una relazione, ma l'ultima parola è del presente Repubblica. Nessuno ha cambiato questa legge in questi ultimi 30-31 anni, eccetera. Anzi, di più, scusate, 40 anni. E il presente Repubblica attuale eh, ha utilizzato di nuovo questo, questa legge ha nominato il nuovo rettore dell'Università di Boasici, che ma, si chiama che altri quattro piccole private università. Senz'altro Boasici è colpo grosso, perché è un'università progressista, un'università grande, prestigioso, e coloro che si laureano in Boasici che è tra l'altro un'università molto tosta. Si laureano e diventano ministri, diventano ambasciatori. No, io non non sono, non sono stato così bravo. No, è Melich Boulou, il nome del nuovo rettore, ed è stato nominato appunto direttamente dalla della Repubblica. Ci sono alcune cose particolari di Melich Bulu. Melich Bulu eh, si è laureato in Bosici, proprio l'università in cui è andato a fare rettore. Ha laureato anche come, come professore in questa università. Ah poi successivamente è diventato decano e poi rettore in due diverse università private ok aperte negli ultimi 20 anni con questa esplosione delle università private ma ad un certo punto della sua vita ha deciso di candidarsi per diventare parlamentare con il partito che governa il paese da 20 anni e quelle di erdogan emilipudo nella sua tesi di dottorato e anche è stato anche indagato per plagio praticamente ok lui in questi giorni ha preso il microfono, si è presentato davanti alle telecam, non ha mai fatto una dichiarazione contraria. Ha provato a spiegare, no? Non è proprio un plagio in realtà. T -t -t -t -t. Quindi è una figura discutibile. È una figura eh, che si è schierata chiaramente con la politica. Ok. Anche il grammaticato, da quello che ho detto. sì, esatto. Il, il, in un tweet è riuscito a fare tipo una decina di errori grammaticali. È una figura fortemente e nettamente outsider perché lui si è presentato al senato dell'università di boasici per diventare lettore, però non è stato preso in considerazione. Né neanche tra i primi tre che sono stati consigliati dal Senato al Presidente della Repubblica come nuovo rettore. Quindi l'università l'aveva scartato. Poi, a questo precedente passato discutibile, politica, plagio, eccetera, nonostante tutto, tra virgolette, tra i candidati, il peggiore è stato nominato dal Presidente della Repubblica come rettore dell'università più prestigiosa del paese. E quindi si sono scatenate le proteste, e le proteste davanti dentro e fuori dall'università, oggi il quarto giorno, in quattro giorni sono stati degli scontri anche durante le manifestazioni e la polizia ha risposto con i lacrimogeni scudi manganelli e munizione di plastica. Successivamente la gendarmeria in missione speciale e la polizia in missione speciale con le armi pesanti si è presentata ieri mattina e l'altro ieri mattina presso le abitazioni delle, degli studenti che hanno partecipato alla protesta con le armi pesanti, con i caschi eccetera, con gli scudi per prelevare i ragazzi dalle loro abitazioni e prenderli in detenzione provvisoria. 36 persone ad oggi sono state prese in detenzione provvisoria. Senz'altro bisogna analizzare tre elementi. Prima di tutto il rettore come reagisce. Il rettore ha, ha rilasciato una dichiarazione molto significativa, in realtà ha detto che la democrazia è uno strumento molto utile ma per eleggere i governi e controllare le nazioni. Invece per dirigere un'azienda oppure un'università non serve un, un elemento eh, democratico come è. Elezione. Quindi eh, lui ha fortemente una legge eh, che eh, appunto è stato introdotto da un sistema tutto altro che democratico, ossia il regime fascista del 1980. Il fatto che lo sostenga e lo difenda il, il forse esponente più importante del mondo accademico, il rettore dell'università, è molto triste. E poi quando gli studenti le hanno chiesto le dimissioni, lui ha detto sia per arrivare, sia per diventare il rettore, sia per dimettersi, sapete come la legge, quindi io non posso fare niente, è il Presidente della Repubblica che decide. Questo è ancora più triste perché accetti che in Turchia esiste un regime e non una democrazia e quando gli è stato chiesto se la polizia ha reagito correttamente lui ha detto la polizia ha fatto il suo dovere e così, così va bene ma dentro il campus i poliziotti non possono entrare ieri invece mentre le proteste si svolgavano si svolgevano dentro il campus e i poliziotti anti sommossa erano già entrati dentro il campus e avevano già eh, preso le misure necessarie tra quindi un rettore che anche nelle sue prime dichiarazioni eh, dove, se, cioè risulta essere molto fallito. E poi vediamo un po' come hanno reagito esatto. i media. È stato anche utilizzato da parte della polizia il del Covid per impedire manifestazioni. Esatto. Il prefetto di, di Istanbul per via della pandemia ha deciso di vietare ogni tipo di manifestazione nei municipi di Beşiktaş e Sariar, dove erano pre previsti i presidi, e, e quindi i manifestanti hanno deciso di radunarsi al molo di Kadıköy che è uno spazio molto grande in effetti ieri migliaia di persone erano lì eh, a dimostrare la loro solidarietà con gli studenti di Boasice che manifestavano nel loro campus dall'altra parte di Istanbul in questi giorni i media della fognatura, i media eh, allineati con governo hanno ovviamente lavorato alla grande per criminalizzare le manifestazioni, hanno detto che ci sono dei terroristi infiltrati ci sono manifestazioni, sono state sostenute dalle organizzazioni terroristiche, dai partiti dell'opposizione, addirittura mettendo la foto del, del reporter britannico e del BBC che lavorava anni fa in Turchia, e quindi facendo un photoshoppato falso anche, hanno detto che i servizi segreti britannici sono dietro queste, queste, queste proteste. E questa è, è la notizia del, del canale televisivo Ahaber, invece il quotidiano nazionale Sabah eh, di, ad, ha scritto che eh, sono stati prelevati non gli studenti ma simpatizzanti dei terroristi perché dentro la manifestazione ci sono degli infiltrati. Invece Akit, che sarebbe un quotidiano nazionale ultra nazionalista, eh, omotransfobico e razzista, ha detto che eh, gli studenti hanno picchiato i poliziotti, non il contrario. <ride> Eh, eh. Esatto, ovviamente davanti ai poliziotti che ti manganellano e ti sparano munizioni di plastica a 30 cm di distanza o scappi o reagisci, non c'è tanta strada. La dichiarazione più aggressiva e più chiara, forse, è arrivata dal componente piccolo del governo. Il leader del partito del mo movimento nazionalista, delle Pacelli, ha detto che questo è un complotto e deve essere schiacciato immediatamente perché qualcuno vuole riaccendere le fiamme di rivolta, della rivolta di Ghesi. Nel, nella sua lettura personale, ovviamente, ha una sua ragione, eh, ha una no, sua no, sostenibilità. <ride> Ma ovviamente questo ci fa capire che incubi fa Devlet parceri da otto anni a oggi. Questo è e praticamente no, questo è... il primo punto. È arrivato il commento di PHC eh, che mh, sintetizza con un magnifico rettore di merda. E, eh eh, già, ringraziamo PHC eh, sì. perché ha cosa... essere il titolo questo. Sì. Ah. E la, la, il rettore tra l'altro è stato intervistato in diretta da un giornalista, Gineitore Esdemir Online, sul su suo canale YouTube. Mentre lui parlava, proprio in diretta, non si sentiva più la sua voce perché sotto il suo ufficio c'era così tanta gente che gridava e lui ad un certo punto per non fare più figure di merda ha aperto la finestra e li ha salutati, il rumore quadriplicato, eh, tipo, eh. no? E poi, vabbè, ha fatto anche un gesto da grande ipocrita, è sceso per parlare con i ragazzi, appunto è lì è che è scatenata la domanda, ma lei vorrebbe dimettersi? davanti a tutte queste proposte, lui, appunto, come dicevo prima, ci cioè ha detto, le dimissioni non sono un discorso mh, su quale ho una competenza, quindi no, non posso io. Pensate che li, vi, vi si dà un incarico, non potete neanche rinunciare. È, un... è il principio della... della democratura. stato si è caratterizzato per l'ironia la... per, per la creatività. Ci sono già de delle... Delle, delle invenzioni o dei riferimenti o delle parole d'ordine degli slogan che, che possono essere divertenti. Gli stessi slogan sono stati ripresi, per esempio, c'è il uno famo, dei famosi slogan di Gezi che in, in cui i manifestanti invitavano il Presidente della Repubblica a uscire dal suo ufficio, scendere in piazza e giocare con i manifestanti. No? E la stessa cosa lo stanno dicendo anche a Milichpuru, il nuovo rettore. Scendi, esci dal tuo ufficio giochiamo insieme. E poi ovviamente eh, mai insieme la, la salvezza, ma, mai, mai da soli la salvezza è, è nella lotta è insieme. Questo è il famoso uno dei famosi slogan di Ghese è Devil, che si parte insieme si torna insieme, esatto e insieme. Allora, che vai. si sente di nuovo in, in queste proteste in questi giorni sì. passiamo beh, alla notizia successiva beh, tanto ne, ne parleremo ancora di questo movimento esatto allora e cos'era l'embargo armeno oppure siria non mi ricordo l'embargo armeno dai parliamo dell'embargo armeno e il 20 ottobre in realtà è già un po' di tempo fa il governo Armeno aveva deciso di sospendere ogni tipo di relazione import export con Ankara per via del suo ovviamente accordo militare eh, senza precedenti con Baku con l'Azerbaigian. E in questi giorni abbiamo letto nell'agenzia Armen Press e nell'agenzia russa Sputnik sembra che stia arrivando un embargo che durerà per altri sei mesi che riguarda 2250 e diversi prodotti. Secondo questa agenzia un esponente del, del comitato della gestione del commercio del governo iraniano. Sembra che eh, Yerevan, il governo armeno, proverà a compensare questo vuoto con, con te. Con l'Iran, quindi eh, questo famoso avvicinamento tra Yerevan e Teheran sembra che stia diventando sempre più concreto e l'embargo nei confronti dei prodotti turchi sembra che stia prendendo una forma sempre più permanente, più indeterminata. Diciamo. c'è un'evoluzione di quello che sono stati gli accordi di Astana in direzione iraniana, probabilmente per, per evitare di finire del tutto il braccio a Putin da parte, da parte degli armeni. Probabile. di sicuro è molto disperato e sì. sembra che non, non, non gli si aspetti un anno molto facile e forse sta cercando di giocare le sue ultime carte legittimamente. E forse è una compensazione anche per l'Iran che certo. eh, questa è no? un'altra questione che poteva coinvolgere la Turchia, perché sia sì, Iran che Turchia probabilmente eh, staranno guardando eh, con dispetto al, all'accordo che, che, che è ritornato con l'abbraccio di Bin Salman con mm. Altani dell'altro giorno, cioè il Qatar è rientrato nell'alveo del, del amici del... come prima. <ride> l'amore al Golfo. <ride> l'amore al Golfo. L'amore al Golfo. golfo. Mamma mia, che tristezza. Questo ah. però per i turchi può essere un problema perché finisce ma in realtà banco, ma... In realtà Erdogan è un leader molto pragmatico come tanti altri leader che sono maschi, bianchi, vecchi e fuori testa che sono di moda in questo periodo. Quindi, boh, eh, quello che ha detto un giorno prima, lui lo smentisce il giorno dopo, quindi magari con i sauditi si fa subito una cena si va, si va a mangiare kebab a Istanbul come, come se non avessero assassinato un giornalista nel loro consolato e, e quindi si dimentica tutto il passato magari. e con i cataresi magari si diventa anche nemici dopodomani quindi questa è un po' quella che abbiamo visto che è diventata la politica interna ma anche estera di, di Erdogan in questi ultimi 20 anni e non solo Erdogan, un po' tanti appunto pazzi bianchi vecchi sono, si comportano così, con, che hanno de, diverse complicazioni psicologiche. Eh, purtroppo. A proposito dei pazzi bianchi, la, la Nimitz è stata spedita davanti alle coste della Somalia. Altro piccolo problema per eh già, Bianche, eh è un po' un suo feudo. La, la eh e lì forse la carta sarà ancora più interessante il gioco sarà ancora più interessante con l'arrivo di del, del Biden al potere questo è, secondo me il cambio dell'amministrazione statunitense se avverrà ovviamente sì, eh, sì. soprattutto in Somalia in Cina ma anche in Iran se, se dobbiamo parlare della Turchia e porterà dei cambiamenti molto interessanti. Passiamo alla Siria. Allora, in questi giorni succedono delle cose molto interessanti in Siria, un po' come avevamo previsto noi, come, successa, come prevediamo tutto. Non è successa ieri sera, proprio mentre c'era quel coreografico con le corna dentro ah. il Capitol Hill, e c'è cioè gli israeliani che stavano bombardando Damasco, che, che hanno colto l'occasione che erano tutti distratti e non cioè, pensato sì. Li piace molto Damasco, <ride> ogni tanto lo bombarda. Allora, quello che succede in Siria, e per, per quanto riguarda la Turchia, sarebbe quello che potrebbe accadere in questi mesi nel nord del paese. Allora, come sappiamo, eh, la, eh, in questi ultimi anni la Turchia è entrata in Siria tre volte, ok? nell'ultima ondata è entrata con un, una presenza massiccia, soprattutto a Idlib in, eh, in Siria, e in questa, in questa zona Idlib eh, ha un po' la sua presenza abbastanza discutibile, perché fino al mese di marzo, mentre eh, le cose erano tranquille, cosa è successo? Eh, ah, C'è stata un'esplosione, un, un attentato, e sono morte eh, 30-34 soldati turchi, Erdogan è andato immediatamente da Putin a Mosca, hanno firmato un accordo, a Sochi e hanno deciso di eh, risistemare un attimo la situazione a Idlib. E in questo accordo era previsto che la Turchia mollasse Idlib e, e gradualmente e abbandonasse diversi checkpoint e punti di osservazione nelle mani dei russi e dell'esercito eh, del, della Repubblica Siriana. E, e questo sta avvenendo ovviamente: la Turchia sta lasciando Idlib sempre di più nelle mani del governo centrale siriano. E, ma non era chiaro fino a qualche settimana fa quello che sarebbe successo dopo. Nel mese di dicembre, come eh, dimostrano anche eh, le riprese e le fotografie delle agenzie Anha e Mesopotamia, e la Turchia ha iniziato a bombardare Ain Issa, che sarebbe una località. Nel nord eh, orientale della, della Siria, verso il confine iracheno, ma non molto vicino. E sembra che stia spostando i membri dell'esercito libero siriano, che sarebbe composta da diversi piccoli gruppi dei jihadisti, che è una realtà che si muove sul territorio siriano con l'esercito ufficiale della Repubblica di Turchia. In teoria, secondo l'accordo di Sochi, Ankara non può mettere la zampa in Eyn-Isa, ma i fatti parlano eh, diversamente, e, anche perché lì passa la famosa strada M4 che andrebbe verso Kobane. Ricordiamo che Eyn-Isa sarebbe una sorta di ponte tra Raka e Kobane e il controllo su Raka ormai è evidente e come è stata isolata e marginata e Kobane invece con la presenza della Turchia a Ein Issa sarebbe proprio tagliata fuori. La preoccupazione mondiale adesso internazionale è che il passo successivo potrebbe essere l'occupazione di Ein Issa L'acquisizione del controllo del, della strada M4 e successivamente una, un, un attacco forte verso Kobane con l'intento di distruggere. Una, una parte più, molto importante di Rojava è del confederalismo democratico. Il 4 gennaio, secondo eh, l'agenzia BAS News, eh, la Turchia ha iniziato a costruire a N.I.S.A. il suo primo punto di osservazione, quindi sta spostando anche ufficialmente i suoi soldati. Il 7 gennaio, secondo RUDAV, l'agenzia di notizia nord irachena, e AHWAL, che è una, una, una, un portale di notizie turco, la Russia ha firmato un accordo non ufficiale ancora con la Turchia per, per aumentare, per legittimare la presenza eh, della Turchia a ein isa ma in collaborazione con le forze eh, legate all'esercito siriano. Quindi eh, dietro le quinte, sotto le scrivenie, sembra che eh, appunto stia prendendo sempre di più il corpo di un nuovo accordo tra Mosca, Ankara e Damasco con l'intento di permettere alla Turchia di entrare in Issa sotto quale forma non lo sappiamo ancora e pian piano far ritirare la, eh, le forze democratiche siriane da Ain Isa e lasciare la città eh, nelle mani del governo centrale siriano, ma così permettendo alla Turchia di acquisire appunto il controllo sulla strada M4 con purtroppo la possibilità di avvicinarsi più possibile a Kobane, che sarebbe un po' l'ultima fortezza rimasta nelle mani delle forze democratiche siriane. Abbiamo sforato già un bel po' il nostro tempo, corro. passiamo al caffè turco. Allora, abbiamo sempre parlato del caffè turco come un elemento di aggregazione, anche no? socializzazione. I famosi kafıkane oppure kratane sono i luoghi, le case di lettura e di, di, di, di, di assaggio caffè, no? e che sono nati eh, proprio nel XVI secolo, eh, nell'Impero ottomano. Sembra che due imprenditori provenienti da Aleppo e Damasco siano uh, uh, arrivati nel 1555 a Istanbul e nel quartiere di Tartakale abbiano aperto il primo kahvehane, la casa del caffè, diciamo, no? dove si assaggiava il caffè, si beveva il tè e si fumava narghile, non si mangia e non si bevono le bevande alcoliche. E secondo gli appunti del famoso viaggiatore Ibrahim Pecevi, nel XVII nel secolo sembra che in, in Europa si, siano le cafe, si sono diffuse le caffetterie, diciamo con appunto, l'intento di copiare ciò che succedeva nell'impero ottomano. Lo dice anche Evliacelevi, un altro viaggiatore, nel 1630 a Istanbul ormai c'erano 55 case del caffè e pian piano si aprivano anche le nuove case del caffè in, in Europa. E lo costavano e, anche. anche. Tostavano lo tostavano anche ed è, è la cosa interessante che era il primo luogo di aggregazione sociale di massa fuori dal Palazzo Reale e fuori, fuori dalle madresse che erano le prime università quindi era il luogo anche in cui si, filose si filoseggiava non so come si dice e, e si faceva un po' di politica con i bistro esistenzialisti Parigi, <ride> esatto. 50. Esatto, quindi è, ha un suo ruolo molto importante allora, eh, oggi in passato, il 7 gennaio, ci sono stati tre eh, episodi importanti. Nel 1924 eh, il ministro dell'istruzione ha deciso di eh, togliere ogni tipo di simbolo religioso dal, dall'interno delle scuole straniere. Oh. No? Nel 1924 e questo è un'informazione un interessante perché oggi come oggi in Italia si parla ancora, ancora esatto, è interessante. <ride> Poi vabbè, le cose sono andate avanti diversamente anche in Turchia, per carità, però nel 24 qualcuno aveva pensato a questo cambiamento tra virgolette, laico. Nel 57 è una in effetti passano anni, ma le cose non migliorano. L'Unione degli studenti turchi e di cui faceva parte anche l'attuale presidente repubblica della Turchia, è un'unione un universitaria estremamente di destra ha deciso di chiedere al Parlamento di vietare rock and roll e striptease in tutto il paese, perché erano delle, degli elementi perversi contro la cultura turca. Nel 63 invece avviene una cosa molto interessante, 3500 operai che lavoravano nella fabbrica statale di produzione del tabacco a e eh, a Istanbul hanno deciso di attuare un grande lavoro di boicottaggio contro il pessimo salario. 3500 operai in una fabbrica nel 63 e con questo chiudo, buona giornata a tutte e tutti, grazie per avermi sopportato e ascoltato. Grazie grazie mille a Murat e...